Puoi sceglierlo per conoscere nuovi amici. Puoi sceglierlo per scoprire quanto vali. Puoi sceglierlo per iniziare ad essere indipendente. Puoi sceglierlo perché è la cosa giusta. O per provare a immaginare come sarai da grande. Puoi sceglierlo per tanti motivi. Ed è una scelta che cambia la vita. Tua e degli altri. Servizio Civile Universale. Scopri il Bando 2019 su scelgoliserviziocivile.gov.it